allora prima di lasciarmi eh, se Santina mi aiuta, sì. volevo leggervi due poesie, eh, anche tu se vuoi, Volevo leggervi due poesie, eh, la prima non vi dico chi è, cosa dirò. È un augurio di rinascita per tutti noi, è un augurio di vita per lei e per tutti noi. nascere così, ogni volta, da ogni dolore, così per caso, prepotentemente, come una rosa fucsia in autunno, nonostante il primo freddo, nonostante il dolore che ti stringe il petto, che ti toglie il fiato e le parole. Rinascere, perché l'unica alternativa da passare lentamente. Rinascere, perché non ti basta più sopravvivere, perché ti sei resa conto finalmente che vuoi vivere davvero. Che la morte... Non ti fa più paura, ma la mancanza di gioia di vivere sì. Rinascere come la torata felice dalle ceneri dei tuoi drammi, dalle tue debolezze, dai tuoi errori, da quel finto sorriso. Rinasci, donna! Riccheggia un monito arcaico, come... come il mondo! Rinasci! Nel rosso porpora sanguigno e passionale dell'arte, quell'arte tua, solo e per sempre... tua! Che ti contraddistingue, che ti colloca, questo tuo essere che ti rende immortale donna amati e trasforma il dolore perché sei madre figlia sorella amica cosa, sono. Sei, questa invece è la poesia che ha scritto Michela Zanarella, Mia. 17 gennaio. Ancora piove. Il cielo sembra in alto mare, mentre la sera è di nuovo alla finestra, dove siamo le parole smesso di cercare un senso. Il fatto è che il buio è inaguato. Nessuno vorrebbe ascoltare una fine improvvisa. Il fiore di loto non fiorirà più. Non è un inganno la morte. Mette maschere e lascia un silenzio clandestino poche cose per chi resta se si potesse vivere asciutti senza dolore esagerando d'amore penseremo all'eterno come a una luce sotto mm. casa. Applausi. La poesia era di Liliana Manetti, la poesia era di Michela Zanarella, Liliana Manetti è morta il 17 gennaio e l'ultima volta che è stata qui era questa finestra. Io voglio ringraziare tutte le persone che l'hanno aiutata, Bruno, Benito, tutti noi l'abbiamo aiutato, le siamo stati vicini e credo che questo sia un momento commovente per tutti noi che le vogliamo molto bene. La ricorderemo con tanto così. Va bene. Bene, allora come diceva il mio professore di filosofia quando si va a funerari bisogna anche mangiare dopo perché la vita è anche questo e tutte le persone che sono qua la conoscono benissimo la vita perché conoscere l'arte significa conoscere la vita e amarci come dice Bruno e non noi sì.